E quella lì, infatti se vedete la prima fase è proprio quella, posso passare solo quando la luce è verde, attualmente è rossa. Questa parte qui invece delle strutture in giallo, non so se ci avete in mente slime climb qual è. Io devo far cadere tutti ragazzi, devo far cadere tutti, lasciatemi stare. Bella ragazzuoli come va? Era un po' che non mi facevo un intro così, ma oggi è necessaria perché come avete letto dal titolo ho trovato una mappa creativa di Fortnite che ricrea un po'... Alcuni mini giochi di Fall Guys L'ho provata con i fan è davvero molto figa Avete visto anche l'anteprima Non vedo l'ora di farvi vedere tutto il video Ma prima volevo dirvi raga, Che io questo video l'ho registrato Mentre ero in streaming sul sito Viola Infatti ho fatto entrare tutti i fan Che stavano guardando la live O comunque una parte E abbiamo giocato assieme Se anche voi volete far parte delle live Basta che andate in descrizione Nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi nel link Che tanto stasera saremo in live Vi aspetto Bella ragazzi Vi ricordo che se volete supportare Potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzuoli, quindi siamo all'interno della creativa. Ho sono entrato con circa una dozzina di, di fan. Per fare questa mappa. Voi l'avete già letto dal titolo voi di YouTube. Mentre invece i ragazzi del sito Viola con i quali ora sto giocando, non sanno niente, non sanno la mappa che. Io metterò però gliela faccio direttamente Vedere il minigioco Ragazzi è di Fall Guys Ho trovato questa mappa che ricopia tre giochi di Fall Guys Quindi una mappa ovviamente minigioco Che voglio fare insieme ai miei fan Siamo 12 Siamo pronti a schiantarci A cadere E a dare del nostro peggio Visto che esisteva Che era vera E mi sono detto Vabbè La devo portare insieme ai fan Dobbiamo aspettare circa 50 secondi Che si starta Comunque ragazzi Da lì la potete già vedere È quella lì Infatti se vedete La prima fase È proprio quella Di un minigioco di, di Fall Guys Ok quindi round 1 Inizia a breve Vediamo un po' Come ce la caviamo Allora dai vediamo un po' ragazzi La mappa ve l'ho fatta vedere quella Get ready players E vediamo un po' come, come ce la caviamo Ho lasciato fare un primo round ai... Ai nostri carissimi fan, ora ci dobbiamo buttare noi Vediamo un po', pronti Questa è la frase iniziale di Slime Climb Non so se avete presente il minigioco di Fall Guys E andiamo avanti Allora, io direi di passare, di prenderci il vantaggio per quanto possibile In modo da lasciare indietro i nemici Ed avere più spazio noi Come di solito si dovrebbe fare anche in Fall Guys Allora, qui l'ho visto prima Posso passare solo quando la luce è verde, attualmente è rossa, infatti le persone come potete vedere sono portate via Noi appena si fa verde andiamo, poi ci dobbiamo bloccare qui perché la luce torna rossa come potete vedere Si fa verde e noi ripassiamo, perfetto, andiamo ragazzoli, prendiamoci le nostre patatine qui, saliamo, aspettate questa dovrebbe essere una parte abbastanza easy se riusciamo a saltare come si deve Ok sono stato scaraventato un po' via però tutto a posto Questa parte qui invece delle strutture in giallo non so se ci avete in presente slime climb qual è Ma è molto più facile qui che effettivamente nel gioco di Fall Guys Qui invece cadere è abbastanza facile quindi stiamo attenti Non è che ci dobbiamo per forza qualificare stavolta non voglio fare la stessa stupidaggine che ho fatto prima Ok quasi ho un po' pagato il mio carissimo Thor, ma non è un problema Andiamo avanti, ragazzuoli. Ah, qua dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare perché si deve fare verde. Passiamo ora. Ti prego tizio davanti, fai in fretta. Ti prego tizio davanti, fai in fretta. Mamma mia, sono passato. Mi sono classificato, ragazzi. Aspettate, ora blocco qui tutti i miei fan. Blocco tutti quanti, blocco tutti quanti. Non faccio passare nessuno, ragazzuoli Trollo tutti. Trollo tutti. Ma sette, 6, 5, 4, 3. 2, 1, io mi butto qualificato Bella per noi raga Ok la prossima è door dash ragazzi Quella in cui bisogna scontrarsi contro le porte per indovinarle Questa raga perderla è veramente complicato Perché alla fine basta camminare Non è come su fall guys che Diciamo ti incastri nelle porte Cioè alla fine come potete vedere è molto tranquillo Poi diciamo che il gioco ti dà un botto di tempo Bisognerebbe diminuirlo forse Perché così sarebbe un po' più selettivo Ma così diventa molto semplice Infatti l'altra porta ok come potete vedere, capito, è abbastanza tranquillo, si riesce a passare. Mi pare che poi cambi sempre porta, se non sbaglio, non lo so. Però come potete vedere qua con 23 secondi di vantaggio siamo passati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, qua pure in 6. Sono morto o il round è stato completato? Non l'ho capito. Perché? Perché mi ha buttato fuori? Ma si è buggato! Ma non lo so, ragazzi, cosa ha fatto, Una. Ma perché mi ha buttato fuori? Attenzione, abbiamo lama per ora. E vince lama forte. Bella per lama, ok. Credo che prima non mi sia classificato perché c'è un numero di persone massime che può andare all'hexagon. Quindi cerchiamo di correre, Ok, devo essere il più veloce di tutti, raga, il più veloce di tutti. Mamma mia, l'ho indovinata. Quella di destra, ok. Ci riesco, mi metto davanti? No, raga, mi sa che non riesco a passare. No, ce l'ha fatta. Devo andare a... Ah, ma ci sono solo tre posti, mi sa. No, ho perso. Non Mi ha fatto passare. Round completato. Siamo in... 3 Siamo in cinque. Però non ho capito perché ci sono solo tre teletrasporti Boh Eh raga però questa differenza di hexagon uh, È un po' più complicata Perché qui uh, gli estruttori si levano molto prima Quindi Già sono morto Già sono morto Già sono morto Non ci credo Non ci credo Un boh, po' ragazzoli Attenzione Cerchiamo di far passare uh, Oh okay. eh, Ma che è? Sono stato lanciato tipo via dalla vita? Ma sta palla è infamissima Grazie Passo un attimo Qui se ne possono classificare comunque solo 10 eh a prescindere da tutto, però più per una questione di tempo la gente non si classifica che per altro in questo caso Calmi tutti, che colore è? Verde? No, rosso, ora non posso passare Aspettiamo, ora è verde, ok, blocchiamoci Aspettiamo che si rifaccia verde, dai, passiamo ora Ok, a posto, attenzione, mi sono menato Allora, andiamo, rifacciamo questa parte, beh, questa è abbastanza easy, basta non passare in mezzo a... E così, qua Questa pure è una parte molto easy Qua cadere è praticamente impossibile È solo più un fastidio che altro A posto Qua è già verde Ce la faccio a passare? No, non ce la facciamo Ok, aspettiamo Gentilmente, rifatti Grazie No eh. Cerchiamo di non farlo partire Ok Quando sta troppa gente là sopra Non si riesce a passare Il problema è che tutta sta gente Fa bloccare il passaggio Quindi Vedete cosa succede? Succede questo Che devo andare avanti solo io, altrimenti non ce la farò mai a passare Dai, vado a classificarmi intanto Allora, vediamo un po', dai, vediamo un po', ragazzuoli Qua si ne classificano solo 5, Quindi, testa alta e vediamo cosa succede No Vediamo un po', raga Ok, passiamo qua per ora sono in una buona posizione Sono in una buona posizione Io non capisco la gente come fa a capire quali sono Ma che c'hanno? Yak E ti prego E su Uh sono passato Sono passato Mamma mia raga. Non so manco io come Ok siamo di noi in finale Non posso perdere ragazzi Ve prego Ve prego non posso perdere Io mi metto nel mio angolino di mondo Lasciatemi stare Tutti che mi inseguono Mettetevi i fatti vostri Io devo far cadere tutti ragazzi Devo far cadere tutti Lasciatemi stare Lasciatemi il mio spazio Oddio sono già caduto Aiuto Aiuto, no, questo mo' si sfonda Aiuto, aiuto Rondo completato, ho vinto, seri? No, non è possibile che ho già vinto Ho già vinto, no, no Questo infatti mo' si sfonda, sono morto Aiuto, ho vinto Forse Ho quasi vinto E dai, cadi E dai, cadi Ho vinto Ho vinto, raga La prima, prima partita di Fall Guys su Fortnite Vinta Io mi sono divertito, cioè È una cosa molto carina l'idea di questa mappa alla fine Cioè, ci sta un botto, raga Ci sta veramente un botto Un'idea geniale